di questo ritiro mi è piaciuto il lavoro intenso che è stato fatto eh, a livello individuale ma anche di gruppo perché questa esperienza è stata molto bella condivisa con gli altri e con le altre persone perché sono emerse molte cose comuni e, ed è stato importante condividerle per vederle anche da un altro punto di vista consiglio questo corso a tutte le persone che sono alla ricerca di un qualcosa in più nella propria vita, che sono in un percorso di evoluzione e di sviluppo personale importante perché dà una bella spinta in avanti verso la realizzazione di quello che è proprio in linea con il proprio scopo, con la propria anima. E ho lasciato andare diversi blocchi, diverse resistenze e... Magari venendo qui avevo qualcosa di chiaro in mente e venendo qui lavorando su di me questa consapevolezza si è espansa ed ho avuto una conoscenza molto più approfondita di quelli che sono i blocchi, è stato importante lasciarli andare. Le rivelazioni che ho avuto sono state molto importanti perché mi hanno dato una spinta ad agire concretamente nella mia vita, perché è importante fare questo tipo di corsi ed è altrettanto importante, se non fondamentale, per metterli in pratica. Quindi ho avuto proprio delle, eh, delle intuizioni pratiche, proprio sul, sul pragmatico da portare avanti. Eh, è stato molto bello lavorare insieme in, in alcuni posti veramente particolari e magici all'aperto, ho uh, lavorato tanto a chiuso, non è la stessa cosa, anzi qui ci sono stati tanti posti magici, uh, sia um, all'aperto, uh, veramente hanno dato una, uh, una svolta ancora più importante a quello che è stato il percorso di evoluzione di queste giornate, è stato proprio un leitmotiv importante di questi tre giorni, un'idea eccezionale direi. Mi porto a casa una nuova consapevolezza, e molti strumenti, e una nuova fiducia e riscoperta di me. E questo grazie a voi. Eh, ringrazio Patrizia in particolare perché con questo corso veramente mi ha dato una grossa mano a fare una spinta in avanti Una spinta in avanti per me significa andare oltre il conosciuto quello che avevo già sperimentato Non accontentarmi mai di quello a cui sono arrivata Grazie anche a Virginio che ci ha accompagnato in queste tre giornate Grazie a tutte e due di cuore